in questo Nuovo video tutorial mostrò come realizzare questa giacchetta kimono che io ho deciso di chiamare stella. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due tipi di filati che sono il Jacqueline della Mondia e il topless della Mistrico Filati. Due filati molto diversi tra di loro. Sapete che il topless viene utilizzato soprattutto per poter fare costumi e copri costumi estivi, mentre lo jacqueline è un filato misto tra microfibre e cotone e quindi anche un po' più elegante. Però, come potete vedere, non tra i due filati è perfetto. Per quanto riguarda la taglia, questa è una taglia S e io ho utilizzato 200 g del Jacqueline 100 g del topless. Anche se in realtà il secondo gomitolo del topless mi è servito soltanto per fare un ultimo giro sotto e rifinire con un giro di maglie basse l'apertura della giacca e le maniche. Quindi, se siete una taglia M, io vi consiglio 250 g dello Jacqueline 100 g del topless. Per una taglia L, invece, vi consiglio 300 grammi del jacqueline 150 grammi del topless naturalmente se a differenza mia volete fare le maniche più lunghe volete che si stringa di più o la volete più lunga anche se siete una taglia s dovete andare a comprare almeno 300 e i 150 grammi in più per ogni colore E come sempre questa giacchetta potete farla anche soltanto di un unico filato. quindi se intendete utilizzare lo jacqueline andate a prendere lo stesso quantitativo dovete prendere del topless ma con lo jacqueline e se non volete dare troppa rigidità alla, alla giacchetta ma la volete più um, morbida vi consiglio di utilizzare come filato il um il miami lux che lo trovo perfetto o il canna da zucchero se invece volete tagli comunque rigidità ma non, volete, eh, non la volete troppo elegante allora io vi consiglio di andare a utilizzare il filato casba per quanto riguarda la lavorazione come vi ho accennato questo è un kimono giacchetta nel senso che la lavorazione non parte dal basso parte dall'alto ma andiamo a realizzare innanzitutto le maniche quindi si va a fare un lungo rettangolo dietro che parte da braccio a braccio così dietro lo vedete meglio e poi senza fare alcun tipo di cucitura, ma riprendendo la lavorazione, si va a lavorare da, da, dalla parte alta sul davanti in modo tale appunto da poter creare le maniche e lasciando libero lo spazio per lo scollo quindi si lavora prima una parte qui davanti e poi una parte davanti rispetendo lo stesso numero di motivi che abbiamo realizzato dietro una volta fatto ciò si va a lavorare tutto la, il corpo della giacca giri di andata e ritorno quindi alla fine noi abbiamo un'unica cucitura che si trova qui sotto al braccio la particolarità di come mi sono divertita nel di realizzare questa giacchetta è stato l'abbinamento dei due colori. Non volevo dare troppo risalto al bianco, ma volevo anche stupire. E come potete vedere, quando io mi trovo con le mani basse, la, cioè il bianco si vede solo qui in alto in basso e quindi dietro. Ma, io sapete, io gesticolo molto, se alzo un po' le braccia si vedrà il bianco sotto. È una particolarità che mi, ha, veramente, mi piaceva dargli questo effetto, per questo ho deciso di realizzare in questa maniera. Ehm... Um una volta fatto il corpo della maglia sono andata soltanto a rifinire la giacchetta con un semplice giro di maglie basse attorno a tutto lo scolo all'apertura e intorno alle maniche anche per nascondere un po eh, meglio i fili la lavorazione è comunque è semplicissima sono quattro giri che vanno sempre ripetuti e creano questa trama un po forata però veramente elegante quindi è una giacchetta versatile che può essere usata sia sopra un bel vestito e sapete che io in estate indosso molte delle mie creazioni come avete visto quindi non volevo la giacchetta troppo chiusa in modo tale che comunque la lavorazione del vestito che indosso si possa vedere e poi preferisco in, in, in estate non è che preferisco ma in estate io soffro l'umidità soprattutto sulla schiena e sulle spalle quindi mi va bene che mi arrivi qua sotto in modo da coprirmi la schiena perché anche questo vestito tipo che sto indossando dietro è, um, è aperto e uh, che mi copra le spalle perché vedete anche in questo caso la lavorazione di questo vestito è comunque alla scolla americana quindi mi va perfetta per poter coprire le, le mie spalle. Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. E se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial per realizzare la nostra giacca kimono io ho deciso di utilizzare il filato della mondia linea jacqueline ho scelto questo blu con sprazzi di bianchi a cui alternerò il um, filato della mistrico filati linea topless color bianco la lavorazione andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui poi vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine si va a lavorare il pezzo iniziale ossia un lungo rettangolo che va da un abbraccio all'altro per mettere la misura io ho deciso di andare da sopra il gomito fino al sopra a sopra l'altro gomito dell'altro braccio e perciò monterò 147 catenelle ossia 144 che è un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte appunto le 3 catenelle mentre qui vi farò vedere soltanto un piccolo campione quindi mi raccomando se volete fare um, le maniche più lunghe dovete misurare dove volete far arrivare queste maniche e montare tante catenelle fino ad arrivare a quella misura l'importante è che vi ricordate di aggiungere quei 3 catenelle finali che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine detto ciò vi posso far vedere come realizzare il nostro primo giro a ah, io lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e andiamo a lavorare 2 catenelle che sono strapprima maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado nella salto le prime due catenelle di base quindi 1 e 2 entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle di base entro nella terza e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 salto 2 catenelle di base entro nella terza e vado a fare una maglia alta continuo così per tutto il mio primo giro quindi 2 catenelle si saltano 2 catenelle di base si entra nella terza e si va a fare una maglia alta continuo così quindi per tutto il mio primo giro terminato il primo giro mi raccomando prima di passare al secondo contatevi le maglie alte dovete avere un numero dispari di maglie alte se avete un numero pari togliete l'ultima um, l'ultima maglia alta e le ultime due catenelle perché altrimenti non vi trovate al giro successivo detto ciò possiamo andare a fare il nostro giro successivo e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due tre prendo il filo rientro nella maglia alta di base e vado a fare altre due maglie alte una rientro due maglia bassa nella maglia alta successiva prendo il filo quello che faccio adesso lo ripeterò per tutto il giro vado nella maglia alta successiva e realizzo 5 maglie alte quindi una due 3 4 5 vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa prendo il filo ricomincio da capo quindi maglia alta successiva vado a fare 5 maglie alte 1 2 3 4 5 vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa e di nuovo maglia alta successiva 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 maglia alta successiva vado a fare una maglia bassa Continuo così per tutto il mio primo secondo giro. Termino il secondo giro, prendo il filo, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Quindi salto 2 catenelle e vado a fare 3 maglie alte: una, due e tre. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta quindi una, due, tre, due catenelle di separazione, una, due. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta due catenelle, 1, 2 catenelle, 1-2. Prendo il filo, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte quindi una, due, tre e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo quindi scusate mi tiro un po' di filo vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 faccio questo per tutto il terzo giro termino il terzo giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella che qui voleva la nostra prima maglia alta ho terminato così anche il terzo giro quarto e ultimo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare direttamente dove ho la maglia alta una maglia bassa se voi preferite potete alzarvi con una catenella e poi andare a fare una maglia bassa io preferisco andare direttamente dove ho la maglia alta e fare una maglia bassa prendo il filo vado la maglia alta successiva e realizzo 5 maglie alte quindi una 2 3 4 5 maglia bassa sopra la maglia alta successiva prendo il filo e di nuovo 5 maglie alte nella maglia alta successiva una due tre quattro e 5, una maglia alta una maglia bassa nella maglia alta, successiva, e di nuovo 5 maglie alte nella maglia alta, successiva una, due. 3, 4. E cinque una maglia bassa nella maglia alta successiva e di nuovo le nostre ultime cinque maglie alte quindi una due tre quattro e cinque Ups, scusatemi e 5 Si fa questo quindi per tutto il quarto giro e andiamo a terminare il quarto giro entrando nella terza catenelle facendo una maglia bassa quindi questi sono i quattro giri che andiamo sempre ripete adesso vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 2 catenelle di separazione andiamo dove abbiamo la terza delle 5 maglie alte e facciamo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 andiamo. Abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle 1 e 2 andiamo nella terza maglia alta andiamo a fare una maglia alta. E si continua. Quindi questo è il nostro motivo. Mi raccomando, ricordatevi per ricordarvi bene a che punto siete che nel secondo giro dovete iniziare con tre maglie alte, mentre nel quarto si inizia con la maglia bassa, in modo da alternare i nostri questi sorta di ventagli. Detto ciò, quindi vi ripeto, io lavorerò questo pezzo, il pezzo deve essere lavorato in lunghezza eh, scusatemi in altezza quindi non in larghezza ma in altezza e deve essere un pezzo che vi copre le braccia quindi um, se le vostre braccia misurano uh, per dire 5 centimetri di altezza uh, dovete e così anche le spalle dovete lavorare per 5 centimetri cosa impossibile comunque io vi dirò naturalmente quanti motivi ho lavorato per poter fare poi naturalmente anche gli scalfi. Uh, e eh, vi farò vedere poi come lavorare il pezzo avanti perché questo è il nostro pezzo dietro ma a differenza di di quello che facciamo solitamente con le maglie dove costruiamo un rettangolo uguale anche sul davanti questa volta lavoreremo in maniera diversa proprio perché stiamo lavorando una giacca ho terminato la mia striscia eh, e ho ripetuto il motivo per tre volte con i in una volta con il topless a questo punto posso andare a mettere i marcatori per poter lavorare qui in alto e scendere poi per il kimono e eh, sono andata a fare in questa maniera sono andata a contarmi i miei quadrati io ne ho un totale di 47 e ne ho messi una due tre 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 18 da questa parte 18 da quest'altra parte lasciando quindi questi liberi io adesso con... tornerò a lavorare sempre il mio motivo però partendo qui dall'alto quindi non dal basso, ma qui dall'alto e vi faccio vedere subito come io qui naturalmente questo lo devo contare come primo giro perché abbiamo le maglie alte separate da una catenella e da due catenelle quindi io mi Gancerò qui e andrò a fare direttamente il mio secondo giro dove ho all'inizio vi ricordo sono 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due e tre rientro e vado a fare altre due maglie alte una Due Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa Vado la maglia alta successiva e invece vado a realizzare le mie 5 maglie alte. Così evitiamo di fare una cucitura. Quindi adesso andremo a lavorare normalmente il nostro giro e termineremo qui facendo le nostre 5 maglie e le nostre 3 maglie alte. Ah, giustamente, quando andate a mettere i marcatori tenete presente che noi stiamo lavorando in su multiplo, quindi dovete fare in modo che il marcatore dove finite di lavorare sia in corrispondenza dove avete qui 5 maglie alte quindi non qui dove avete la maglia bassa ma qui dove avete le 5 maglie alte in modo tale che lavorando il primo il secondo giro da quest'altra parte qui finirete con le tre maglie alte stessa cosa quindi da quest'altra parte ma qua dovete mettere lo stesso numero di, eh, di quadrati dovete essere sempre attenti che il marcatore vada subito dopo la maglia alta sopra le 5 eh, maglie alte in modo tale da poter iniziare con le tre maglie alte e terminare con le tre maglie alte e poi lavoreremo lo stesso numero di motivi quindi un totale di 43 con jacqueline e uno con il topless per poi scendere quindi lavoreremo sia da questa parte che da quest'altra parte lasciando invece qui il centro libero poi vi farò vedere come continuare la lavorazione nel frattempo quindi vi ricordo i giri sono sempre quelli non, non cambia niente cambia solo che andiamo a lavorare su un pezzo più piccolo ma i motivi sono sempre i giri sono sempre quelli i motivi da fare sono gli stessi di questo rettangolo solo che lavorando in questa maniera noi evitiamo una cucitura in più rispetto a quelle che facciamo solitamente allora, ho realizzato sia questa parte che quest'altra parte, lavorando, come vi avevo detto, i miei quattro motivi. E poi sono andata a cucire sotto, cucendo per dieci dei miei quadrati. Quindi io, ho qui i miei quadrati ho cucito per 10 quadrati, e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altra parte, in modo da creare le maniche il dietro e il davanti della mia kimono. E adesso possiamo andare a lavorare il corpo del nostro kimono. E io naturalmente ricomincerò qui dal bordo e continuerò a lavorare riprendendo il mio filato Jacqueline. E andrò a lavorare il secondo giro. Perché, questo abbiamo il primo giro perché vi ricordo che io ho fatto il motivo quindi questo risulta essere il mio primo giro e quindi vado a lavorare in questa maniera vado a fare i miei 3 catenelle rientro e vado a fare altre due maglie alte quindi una e due e vado a lavorare normalmente vi farò vedere come ho fatto poi per arrivare a lavorare quando arrivo dove ho la cucitura delle maniche in modo tale da farvi capire come lavorare anche in questo caso comunque io continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro fino ad arrivare dove ho cucito la parte sotto della manica sono arrivata dove ho cucito sotto le braccia quindi vado dove ho la cucitura e realizzo le mie 5 maglie alte perché vedete: io qui ho la maglia bassa quindi qui vado a realizzare le 5 maglie alte. Se voi invece qui avete le 5 maglie alte dove io sto andando facendo, dove, dove io vado a fare le 5 maglie alte, voi invece fate la maglia bassa quindi non vi preoccupate se come me qua non vi trovate la maglia bassa ma vi trovate le 5 maglie alte l'importante è che poi quando andate a lavorare qui lavorate la maglia bassa invece che delle 5 maglie alte che sto facendo io perché voi dovete continuare a lavorare normalmente il vostro giro quindi vado a fare le mie 3 maglie e eh, le mie 5 maglie alte 3 4 e 5 vado direttamente qui dove ho la maglia alta libera e vado a fare la mia maglia bassa e procedo alla lavorazione normalmente. Ripeto, se vi trovate che qui dovete fare la maglia bassa, andate a fare tranquillamente la maglia bassa e poi procedete con le cinque maglie alte. Quindi, continueremo così quando arriverò da quest'altra parte stessa cosa andrò a fare le mie 5 maglie alte qui e terminerò il giro con le 3 maglie alte quindi il secondo giro si termina normalmente e poi continuerò a lavorare normalmente i miei giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata non credo che ripeterò di nuovo il motivo con il bianco mi piaceva dare solo lo stacco eh, prima di mettere i marcatori anche per farvi vedere meglio come si lavora eh, e quindi continuerò adesso la lavorazione normalmente solo con il Jacqueline e deciderò poi quanto farla lunga, se farò un kimono che arriva alla vita, un po quindi un po' più particolare, invece lungo, eh, devo decidere. Comunque naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo e alla fine vi dirò come sempre, all'inizio del video lo vedrete, quanto filato ho utilizzato allora Ho terminato la mia giacchetta kimono. Allora, io ho realizzato il motivo dallo scalfo fino a sotto sette volte con il eh, mio colore, del Jacqueline, e poi l'ultimo motivo sono andata a farlo con il bianco. però mi sono fermata a non fare l'ultimo giro in modo del motivo in modo tale che sotto venisse questo effetto ondulato. Quindi ripetiamo sette volte il motivo con il Jacqueline, l'ultimo motivo con il topless bianco, senza però fare l'ultimo giro in modo da avere l'effetto ondulato. Per rifinire la giacchetta sono andata a fare poi un giro di maglie basse, sia intorno a tutto lo scalfo, sia qui dove ho le maniche, in modo tale da coprire tutti i fili. Per fare il giro di maglie basse, è molto semplice: io ho fatto una maglia bassa nella maglia alta orizzontale, e naturalmente dove ho la maglia bassa sempre orizzontale e gli archetti di separazione tra le maglie quindi è venuto questo bordino ho fatto solo un giro perché volevo soltanto rifinirlo non volevo fare più giri mi va bene un giro solo quindi si può dire che la nostra giacchetta è terminata